Buongiorno a tutti amici e amici di Volumbrite, siamo qui con Simone Fanti, giornalista RCS e blogger per Invisibile io donna, È uno degli ospiti del nostro convegno per il decennale di Volumbrite. Eh, volevamo fare alcune domande sui tuoi interventi di oggi, per esempio hai portato eh, la, la presenza eh, di professionisti con disabilità nel mondo del giornalismo e nel mondo dello sport, eh, hai riportato che mh, semplicemente le persone con disabilità hanno avuto un accesso eh, un po in ritardo rispetto alle altre persone al mondo della formazione dell'università che semplicemente i, i prossimi professionisti con disabilità semplicemente arriveranno speriamo eh, ovviamente e accanto a questo però ci sono dei limiti che dobbiamo eh, superare dobbiamo abbattere per fare in modo che questi professionisti arrivino più facilmente sì, ci sono ovviamente dei limiti, delle barriere più che architettoniche e culturali. Eh, prima cosa, parto dal mondo della disabilità, cioè di quello di pensare, di prepararsi, di essere dei professionisti a tutto tondo per prima cosa, eh, invece di aspettarsi magari di essere assunti perché disabili. Sull'altro fronte bisogna anche essere disponibili a spiegarsi, a raccontare cos'è la propria disabilità, quali sono le difficoltà e quali sono i lati positivi. E quindi farsi accettare, non dare per scontato che tutti sappiano tutto, che sia dovuto. Per il giornalismo non vedo grosse difficoltà, alla fin fine bisogna avere una preparazione di capire qual è la notizia, di saperla scrivere, di saperla esporle nel caso televisivo. Ovvio, eh, una persona con disabilità motorie difficilmente farà l'inviato di guerra o la persona che fa cronaca. Farà più un lavoro di desk, quindi di scrittura. Eh, poi da qui a vent'anni io mi aspetto prima in America, poi nei paesi anglosassoni, poi fin da noi di avere delle persone con disabilità anche in tv, perché no? Eh, un altro argomento che avevi portato è quello del linguaggio della comunicazione. E cosa c'è da curare ancora nella comunicazione? Quali sono gli errori che hai trovato più comuni? e Cosa secondo te sì, bisogna fare per curare questa parte della nostra cultura? Beh, eh, gli errori più comuni si vedono facilmente, ma sono eh, come dire, visibili a tutti. Eh, un uso scorretto delle parole, un uso non scorretto, ma quanto poco rispettoso. Eh, la Convenzione ONU dice persona con disabilità, per cui di apporre l'accento sempre sulle caratteristiche della persona. Lo sbagliamo con, eh, con le persone con disabilità, lo sbagliamo anche nel nella vita normale, eh, definendo il biondo piuttosto che... Eh, per, proprio per semplificare, ho visto titoli con ancora handicappato, ho visto titoli con eh, diversamente abile, eh, ci sono, ho visto libri di testo con la parola mongoloide che eh, come dire, <ride> spiazza parecchio, eh, bisogna pian pianino introdurre il corretto modo di porsi, di spiegare il perché diversamente abile è meno corretto rispetto a disabile o addirittura meno di, con, di persona con disabilità. Eh, diversamente abile perché? Da chi? Chi è veramente abile su tutto? Io ho delle abilità, per esempio la scrittura, che molte altre persone non hanno. Quindi la diversità nell'abilità è soggettiva. Grazie mille per aver condiviso queste informazioni con noi e alla prossima.